Ciao a tutti e ciao a tutte Nuovo video che criccio, Come state? Spero bene Allora, nuovo video che criccio Per parlare un po' con voi E farvi un po' di compagnia Allora Prometto che sono già eh, In mood casalingo Ma anche eh, raffreddata Perché sono molto raffreddata In un altro video ero molto Ero molto Non molto Questo è a dire, vabbè Allora, oggi sono raffreddata, mi sono raffreddata dall'inizio di ieri avanti ieri e per quello che mi beccato con il naso tutto, come si può dire, pieno di, di moccio, perché la verità, ragazze, dalla gola fino a tutto il resto sono piena di moccio, come i dettagli. Stavo urlando non so cosa perché ho dolori qua tutto il petto, qui, qui, qui. Infatti, domani devo andare a prendere le medicine. Devo andare a prendere. Perché, ahimè, eh, anche se sto prendendo altre medicine, tipo eh, quella, la, la, vabbè, la caramella, quella assurda che è in farmacia dell'avoca eh, al, al mentolo. Però, un po' bene mi sta facendo, ma non è il massimo, devo dire la verità. E dunque questo video che chiarisce volevo dire inserire che eh, non so quante volte mi vedrete oggi perché eh, penso che lo farò penso che lo farò solo uno oggi non ne ho idea Già. comunque eh, questi giorni sto cercando di terminare una crema che mi sta piacendo molto e non l'avevo più inserita nel mio progetto di smaltimento l'avete già cominciato già da un bel po' di giorni, ma ancora non, ho avuto mente, non mi è venuto in mente di fare un video di progetto smaltimento prodotti finiti. E vabbè, ho oh, anche da iniziare, non lo so. E questa qua è la scatola, che non si vedrà mai. Aspettate, che trovo lo specchio. questa è di Milk Pupa. Ed è mia madre, me l'ha presa da questo sapone. Non so se si vede qualcosa. sì e mi piace, non è male. Allora, la scatola, ve la faccio vedere. Il packaging è questo il pegajing. E... Sarebbe questo: Ups, stavo cadendo tutto. Stavo facendo cadere. Allora, questa è la pecagin. Vedete? Aspettate che vi abbasso un po' la luminosità di questa luce perché non vedete nulla. Quasi e no, mi tocca che vi tocca di spostare la luce un po' questa parte ok così forse si vede qualcosa boh, vabbè comunque questo è la è il packaging del prodotto la crema è questa se riesco ad aprirla perché io la, ho il vice di chiuderla troppo Ah, ho che dolore Dic diciamo io ho il vice di chiuderla troppo uh, forte e poi non mi riesco mai ad aprirla vedete questo è il questo è quello che ne rimane vedete già il moccino è rimasto vabbè ho messo fin da un attimo ecco allora dunque stavo uh, dicendo che mi sta crema mi sta facendo casino e la voglio uh, terminare perché poi non ce n'è più Tutto lì. Non ho ancora provato la spazzola di Clio, però poi la troverò, qual è la spazzola di Clio? Tutte la sapete quale dai. Serve questa qua, bellissima. Proprio bella, bella, bella. Poi come la sto facendo vedere è così, vedete? No vabbè, non si vede bene, però è questa. Non so come farla a vedere, però ci siamo capiti, è questa. E nulla, allora, mi sto appuntando delle idee da fare per YouTube, però fare sempre gli stessi video uguali, Sì, lo so come è bello appuntarsi i video, ma io preferisco organizzarmi con oggi, pianifico le mie idee, e questo lo faccio sia per i miei pensieri, che anche per quando io sogno, o addirittura quando voglio raccontare qualcosa di bello, oppure anche per YouTube, ovviamente, certo, questo è per YouTube, bellissima. Adoro troppo bella questa agenda. E poi guardate qua: mi sono fatta regalare e poi ho disegnato. Ci cioè ho colorato su uh, un mandala. Non si vedrà mai, però mi faccio vedere lo stesso. Un mandala, bellissimo! Sto mandala, adoro bellissimo. E niente. Poi qua c'è un'altra agenda che è del 2023. Che lo dico a fare questa è più semplice ciotola ragazzi e poi faccio una penna bella di un santo che poi è una santa la madonna vedete bellissima nulla ragazze e ragazzi io in questi giorni ho fatto molto eh, cose di skincare. A parte la sincare per enfatizzare un po' di più l'odore della mia doccia, il profumo, non l'odore, più che altro il profumo della mia doccia. Sono andata con, Anna Bloom, con il profumo di Anna Blu Marine ed è molto buono, mi piace tanto. Perché l'altro mi ha un po' stufato, quello di Viva Donna. Sarebbe questo qua, aspettate, questo. Questo qui, se non mi ricordo, mai, se non mi ricordo male, è Viva Donna, vero? Ditemi voi se è questo, viva donna. E poi ce ne sono altri che è inutile che vi faccio vedere perché tanto li conoscete tutti a memoria. Allora scusate se intanto tiro su, ma mi ribadisco, ho il raffreddore, non sto bene. Voi direte allora che cacchio fai a fare il video. Volevo, non volevo tenere il vuoto il canale YouTube, quindi ho detto perché non fare un video anche se sto male e via, di, via discorrendo, via dicendo. Così ho detto, faccio un video poi lo pubblico. Anche se non lo monto, lo pubblico lo stesso, ma vediamo casomai lo pubblico lo stesso, vediamo anche se non lo monto, e poi cosa non volevo dirvi, in... nulla. Eh, se vi va, seguitemi anche in altri social come Instagram e TikTok e Facebook. Ma cosa trovo a dirvi? Ah, sì, che metterò nel da qualche parte, nel montaggio, sempre mi sta venendo una cosa su, non vi dico. Voi direte, ma cosa ti stai sentendo? Eh, raga, sono stanca, sono tutta a gocce di mocciolo raffreddore, freddore più che la La taluna me l'ha pubblicato un video, vabbè, il kimono blu sarebbe Paola del canale Kimo, luna Kimono Blu luna Kimono Blu appena caricato un video ma vabbè, dettagli no, per dirvi che lei li carica sempre a quest'ora che non so ma con chi ne sono le 4 e 2 minuti via, a quest'ora l'ha caricato, intorno alle 4 e cosa devo dirvi? sì, che ho del montaggio, vi scriverò se non mi ricordo male, se non ho 4 o oh, addirittura 5 contatti sulle dita delle mie mani Canali. Vedrete, meno male che ne è solo uno. Allora, sì, è vero, ne è uno. Ma gli altri li ho voluti creare da tempo a tempo. Non li ho creati in un giorno. Li ho creati uno in un, in un giorno, ma poi uno presso all'altro. Non tutto in un giorno, in, in giorni distanti l'uno dall'altro. Quindi non lo so, ragazze, se riuscirò a caricare tutti i video in altri, in altri Canali tanti altri video quindi se questo video che, che dice appunto vi è piaciuto mettete un bel like in supporto e che ne so fatemi sapere se volete di questi altri video che malati malaticcia come sono ve li faccio perdonate un po' l'aspetto un po' malaticcia però sto prendendo fuori da qua vedete da qua dentro da Invalsoft, no, cos'è Invalsoft? Invalsoft sono gli stivali. <ride> Scusate, Soft Dream volevo dire, dell'Eurospind. Questi sono, vedete? Sì, okay, lo so che avete capito. Comunque, faccio letto. Mi serve per. Ecco qua. Sì, vedete, sto prendendo la come se non ci un domani. <ride> lo so che fa schifo sentire questo tirato su, però. Io nel mio canale preferisco fare come, non dico come mi parla a me, però, no nel senso non capite mai, non cercate di interpretare mai la cosa. Eh, faccio nel mio, canale, nel mio canale quello che mi pare per dire eh, pubblico i video anche quando sto male, perché questo qua, vuol dire, in questo senso, voglio pubblicare video, anche quando non sto, non sto tanto bene. Tipo, se mi il bocca è ovvio che non faccio vedere tutta una cosa che non si può vedere su youtube però per evitare il copyright però quando starò meglio appunto quella cosa lì quando starò meglio dall'intervento in bocca andrò andrò dove dove andare all'ospedale del maxillo facciale non ve lo dico adesso perché sennò sarebbe troppo brutto da dire perché non so neanche io quando andrò ma non ve lo voglio dire ragazze chi vuole viene, chi, vabbè. chi vuole venire a trovarmi può venire a trovarmi, ma non è idea se neanche riusciremo a fare questo benedetto intervento in bocca. Quindi non è nulla di sicuro. Voi direte, perché non è nulla di sicuro? Perché non lo so neanche io, ragazze. Ci cioè, sono troppe complicanze che non vi sto qua a spiegare e non è neanche la sede adatta per spiegare queste, queste benedette cose. Comunque, ragazzi miei, ragazzi miei, se questo benedetto video vi è piaciuto, mettete un bel like di supporto e eh, già sopra i 10 minuti. Figuriamoci: mh, me. già ce l'ho tanto. Come si dice in Sardegna, già c'è il tanto del, dei, dei minuti. Allora, cosa devo dire? Oddio, che bella sta canzone di Gianna Ranini, amami ancora, fallo dolcemente. Mamma mia, i brividi mi vengono a sentire, già mia, i brividi mio per, la, per il mio raffreddore, ma lei fa vedere dei brividi quando canta quella donna. Gianna Nannini, ha una voce stupenda, come devo dire, ha una voce da rabbrividire, nel senso buono, che è troppo brava, brava, bravissima. Quindi che dirvi, um, vi metterò appunto nell'info box o nell'informazione del mio canale, nella descrizione o anche nel montaggio, non lo so ancora, quanti canali ho, se 4 o 5, guarderò per non dire bagianate, ok? E non sono sicura che neanche metterò contenuti, però tentare non muoce, se qualcuno li guarda bene, se no a menciccia non muore nessuno. <ride> che devo dire già bene ciao un bacio a tutte e a tutti ok mettete like att attivate la campanella e iscrivetevi e se vi va mm, seguitemi su instagram come youtuber me la vabbè niente seguitemi basta se volete seguire se no non siete obbligati instagram eh, come youtuber me la lettertina basso sotto e poi su Facebook e TikTok. Vi metto tutti i link se riesco. Non è neanche detto che riesco. Perché non sono molto smanettona. Sono smalettono fino a un certo punto. Ciao.